Quindi fondamentalmente per quanto riguarda queste testate, quello che è il problema principale è la sostenibilità economica, un modello cioè, di business che possa è, funzionare. Eh, non è poco però, non è poco, perché io credo molto, al contrario di quello che pensano molti altri blogger, io credo molto nell'importanza della comunicazione professionale, cioè credo che un paese sano ha bisogno della comunicazione professionale, non vuol dire giornalistico tesserino che sputano negli occhi i blogger, non vuol dire eh, testate che sono capaci di tenere eh, un inviato un mese in un uh, centro uh, di espulsione come abbiamo fatto noi con Fabrizio Gatti no? che costa perché un blog non lo può fare eh, vuol dire gente che si prepara un'inchiesta lavorandoci due settimane documentandosi che l'informazione professionale è una componente importante in una democrazia credo che sia difficile però ehm, avere una comunicazione professionale che nel contempo non abbia mh, aiuti pubblici abbia investimenti pubblicitari però non si asserva della pubblicità eh, abbia lettori che però si devono servire della pubblicità insomma è un, una quadra molto complessa da trovare um, tornando a parlare di pubblicità uh, visto che ne parlavi prima um, il mercato pubblicitario è strettamente legato al proprietario dei media e in Italia al principale quasi unico proprietario alla fine torniamo ai soliti nomi insomma eh, no, no, io non, sono, non la penso così, io penso che sì, indubbiamente Berlusconi ha drenato moltissime pubblicità dal, verso la televisione, eh, è chiaro che molti investitori privati hanno più interesse a, a investire nelle televisioni berlusconiane perché così hanno buoni rapporti col governo, non si sa mai un domani, no? Non hanno bisogno del governo per qualche leggina, per qualche permesso eccetera, però credo che mh, il problema sia cioè, Non possiamo ridurre il problema dei media italiani a Berlusconi, la salute dei media europei o mondiali in generale è legata a problemi più complessi, la, la, la, il calo dei lettori, l'assenza di un modello di business sulla rete, la difficoltà che le imprese investono in pubblicità in una fase recessiva, Cioè, non è che domani va via Berlusconi e... Tutti i problemi dell'editoria italiana sono risolti. No, sicuramente va meglio, ecco, diciamo. non è che sono tutti risolti. Chiaramente. Eh, comunque, la percentuale del mercato pubblicitario è detenuta per più del 50% da um, pubblicitari 80% e non penso sia un fattore trascurabile, no? No, no, no. Ma io, non, mh, guarda, non sto dicendo cioè sono, sono 15 anni che eh, nei, nei miei articoli, nei giornali per cui lavoro, si parla della. Onnipresenza di Berlusconi e dei suoi media, eh, però stiamo attenti perché poi questo può diventare un alibi, eh, questo è un alibi per noi, eh, per noi giornalisti: non è che dobbiamo eh, cullarci in questa cosa perché ah, se non ci fosse Berlusconi tutto dovrebbe bene, no. La, la qualità che dobbiamo tenere altissima: la ricerca della pubblicità, la ricerca di innovazione, la, fonte, la ricerca di nuove fonti di reddito. Eh, il bisogno di trovare nuovi modelli di business, cioè bisogna aguzzare il cervello in qualche modo, non, non bisogna sedersi sul fatto che siccome c'è conflitto di interesse allora tutto può andare in vacca. Di questo no, è stato combattuto, per carità. Io spero che prima o poi finisca. Sono anche Banzà fiducioso che prima o poi finisca. Però non è che poi il giorno dopo cominci il radioso futuro della libera comunicazione in Italia. Cioè, un o meglio, andrà, difficile che vada peggio, ecco, se non altro perché va talmente male. Eh, abbiamo, abbiamo un, un Ministro della Salute che ha appena detto che uno dei, uno dei maggiori problemi in Italia è, è la Internet Addiction, ecco quindi ci, ci rendiamo conto quanto, quanto siamo indietro culturalmente in questo Paese. Sì, soprattutto per quanto riguarda la cultura digitale, direi in questo so, caso. È, sai, qui c'è un misto, eh? c'è un misto molto spaventoso, pericoloso, c'è un misto di ignoranza, <ride> Di, e di conflitto di interesse qui si è molto perché internet è una cosa che indubbiamente non, non può far piacere a berlusconi e all'establishment che ha intorno a lui perché è, è nel contempo un elemento di eh, potenziale un potenziale competito dal punto di vista pubblicitario quindi per un proprietario di eh, reti televisive internet è un competitor pericoloso che gli può poco a poco rosicchiare pubblicità ed è un fattore di pluralismo e di pluralità di voci politiche che, che non gli ha certamente giovato ad esempio alle ultime elezioni a Milano o a Napoli, no? quindi è ovvio che l'establishment berlusconiano non ha mala la rete e quindi cosa fa? E quindi ad esempio le sue televisioni si occupa anche la Rai, si occupa della rete solo per parlarci di virus, di pedofili, ha incontrato il suo stupratore su Facebook no? che viene per demonizzare in qualche modo la rete senza rendersi conto che la rete invece è uno straordinario strumento, cioè, forse anche rendendosi conto, ma comunque ne hanno paura, senza dirci che la rete è uno straordinario str un strumento non solo di pluralizzazione dell'informazione, ma anche di crescita sociale ed economica, è un volano dell'economia straordinario. Ma noi siamo in recessione e non usiamo la rete per uscirne, siamo dei pazzi uh, a proposito di quello che. Um detto poco fa, ehm, mi sembra che sia di pochi giorni fa un sondaggio del giornale a proposito di Facebook e dell'eventualità di istituire mi sembra 4 anni di carcere per eh, istigazione ad atti di violenza su Facebook o qualcosa del genere, e, ehm, la maggioranza dei, di, di coloro che hanno risposto hanno risposto sì, sarebbe una buona idea, ridurrebbe la criminalità, la criminalità giovanile Eccetera, eccetera. Che cosa ne pensi? Non so se l'hai visto. Non è un sondaggio, perché in Italia i sondaggi sono solo quelli fatti sulla base della legge e pubblicati sul sito dei sondaggi. Queste sono rilevazioni senza valore statistico. Se io sul mio blog metto eh, vuoi o no lo champagne. Eh, e non, è, non, non è che poi se ho mille risposte questo è un sondaggio, non si chiamano sondaggi. Scusami se ti correggo, ma c'è questo, questo grosso equivoco in Italia: che chiunque faccia una domanda online o anche in televisione e poi abbia le risposte, anche quelli di Sky sono sondaggi, non sono sondaggi perché non hanno valore statistico. Non c'è un panel rappresentativo della popolazione. Se il sito del giornale si è rivolto a 10.000 eh, impauriti, frequentatori del sito del giornale, che odiano Facebook, che hanno paura dei social network, che hanno paura del, dello sviluppo della pluralità delle informazioni in rete, questo non, non è un sondaggio, io non, non commento una cosa che non è un sondaggio, quando, quando fanno un sondaggio secondo le, no, con il metodo Cati o se, con altri metodi statisticamente considerati più o meno affidabili, se ne parlerà, io non considero questa cosa rappresentata, l'oletta quella roba lì non vale niente, No, concordo comunque, se non hai un campione rappresentativo della popolazione in generale ovviamente non ha senso, però mh, quello che mh, volevo chiedere... C'è una fetta di popolazione, popolazione che ha paura della rete, c'è una, una fetta di popolazione che ha paura della rete, eh, ma questa fetta di popolazione va educata, va educata, certo non la educhi quando in telegiornali parli della rete solo per parlare dei pericoli della rete, non ce la farai mai, per certo? far restare il paese nel Medioevo. Quando Paolo Romani fa le sue... Enorme contro i video in rete o quando eh, il governo di fatto chiede all'agicom di eh, diventare il poliziotto della rete, noi ci trasformiamo in una, eh, in una Cina europea dove non c'è la censura contro la rete, ma c'è la burocrazia, ci sono le, le, le norme, c'è una grossa, come dire, campagna di delegittimazione, di, de di demonizzazione della rete, perché la rete fa paura, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista politico. Um, a proposito di quel poll, possiamo chiamarlo così, anche se non era um, um, rilevante proprio dal punto di vista statistico, quello che mi ha inquietato è stato sbandierare questo risultato come sui su, su, su siti, sul giornale è stato diffuso, eh, aumentando ulteriormente questa sensazione di, di paura, di, di demonizzazione proprio dei, dei social media in generale. Sì, sono patetici arroccamenti intorno al passato in difesa di una di posizioni di potere sia politico sia economico consolidate. Um, ce le dobbiamo tenere, voglio dire, io faccio una battaglia culturale contro questi signori, no? l'ho fatto con il mio ultimo libro, lo faccio ogni giorno sul blog, lo faccio quando posso sull'Espresso, eh, sono residui eh, di rendite di posizione da spazzare via il prima possibile, non mi stupisce che il giornale faccia una cosa del genere, eh, certe volte si leggono delle robe su internet, sul giornale, sul libro, che meriterebbero da solo un libro di stupidario, cioè un giorno uno studente sveglio farà un una tesi sulle stupidate che hanno scritto i giornali della destra italiana non solo della destra purtroppo, ma prevalentemente della destra su internet e su quantità di mesi di strozzate in vere conde che hanno scritto eh, il che mi porta a chiederti qual è la tua opinione comunque che, mh, intorno a quella che probabilmente è per eccellenza la parola che definisce l'informazione libera cioè Wikileaks ah beh sfondo una porta aperta io non sono di quelli che vogliono assange santo ma indubbiamente siamo entrati con Wikileaks piacciono a capezzone siamo entrati nell'era della trasparenza nell'era in cui la trasparenza e la reputazione sono valori fondamentali quando prima dicevo che non vorrei più fondi pubblici per i giornali è perché ritengo che la reputazione oggi sia un valore inestimabile che vale molto di più di quei ormai i che i giornali intascano dallo Stato. È un valore inestimabile la reputazione, è un valore inestimabile la trasparenza. Eh, la, la, la, la comunicazione trasparente che eh, disintermediata, poi vabbè, con Wikileaks c'è stata una reintermediazione attraverso i giornali con cui Wikileaks trae i contatti, tra cui anche l'Espresso. Eh, però in generale il fatto che ci sia... Eh, il desiderio di dare accesso ai cittadini a, data a dei database, no? che poi possono essere interpretati, commentati, spiegati dai professionisti di informazione. secondo me è un punto di non ritorno. È un punto di non ritorno: non è che poi possiamo tornare a, a, al comunicato ufficiale della Farnesina, no? non, non, non è più soddisfacente, non basta più. Um, si parlava con Fabio Chiusi uh, nella uh, nostra ultima intervista a proposito di uh, Wikileaks appunto dell'interesse che c'è stato in Italia intorno a Wikileaks e che si è acceso solamente quando uh, la protagonista era l'Italia e il protagonista era Berlusconi ah, perché noi siamo un paese provinciale questo è uno dei problemi grossi che abbiamo guarda io ho lavorato tanti anni nei giornali ormai e so con certezza purtroppo, ormai quasi 50 anni che le pagine degli esteri sono le pagine meno lette. tutti i focus group di tutti i quotidiani settimanali ci raccontano che le pagine degli esteri non ne niente nessuno, ma io lo vedo anche sul sito dell'Espresso i, i eh, post i, gli articoli più commentati, più, più linkati, più letti, io lo vedo tutte le mattine quando vedo le statistiche, non so, mai quelle degli esteri giusto quando leggono Obama forse, per il resto, mai perché siamo un paese che guarda il suo ombelico, questo è un è un'altra battaglia civile grossa che abbiamo davanti, eh? quella di aprire le finestre, di smetterla di guardarci l'ombelico, di non considerare una dichiarazione di Calderoli più importante di una guerra intercontinentale. E noi ce l'abbiamo, questo vizio qui, è un grosso problema dell'Italia che ci portiamo indietro da sempre, anche qua non diamo la colpa a Berlusconi, però indubbiamente negli ultimi anni è, è, è perfino peggiorato perché siamo talmente insistiti su questo. Eh, amore da parte di una fetta della popolazione, odio da parte di un'altra fetta della popolazione di Berlusconi, che ormai non, chi, chi si occupa di news non parla d'altro, io lo so, lo vedo anche sul mio blog, non c'è tema che abbia più eh, audience di Berlusconi, sì, Berlusconi no. Io, quando ho fatto i miei mie reportaggi dall'estero da, da, dai traffici di organi fino alla Rivoluzione Maoista in Nepal, non gli è mai fregato niente a nessuno, siamo un paese drammaticamente provinciale. Poi si spera con la generazione RAS, con la rete, che anche questo poco proprio poco passi. Quindi fondamentalmente mi sembra di capire che i temi più amati diciamo, sono quelli che ruotano intorno a politica interna e cronaca nera o rosa a seconda dei gusti. Sì, io poi non, non lo so, cronaca nera o rosa io non me ne occupo. Quello che vedo, cioè ne facciamo pochissima sui, sui siti di cui mi occupo io. Eh, quello che vedo è che però quando si parla di news nel senso più, più, più ampio della parola gli esteri sono comunque considerati eh, un po' la, la, veramente la patumiera dei, dei giornali non, non, non, non vendono, non pagano poi eh, c'è una fete italiana che sta cambiando eh. io considero internazionale, uno dei più bei settimanali di chi sia in Italia, se non il più bello eh, vedo con piacere che sul post di Luca Sofri eh, si dà tanto spazio agli esteri, piacerebbe sapere quante, quanti hanno i, i suoi pezzi sugli esteri. Eh, credo che si possa provare in qualche modo a cambiare poco a poco anche questa nostra tendenza a guardarci l'obelico, a, a non uscire mai da, da, dai nostri confini. Ci vuole pazienza e ci vuole molta insistenza.